In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa deliziosa copertina per bambini che io ho chiamato copertina sirena. Per quanto riguarda il filato vi dico subito che ho utilizzato il filato della Jan Art Lina Flor Merinos, un gomitore da 225 grammi misura 550 metri. Ho lavorato con un centro numero 5 e ho utilizzato tutta la cake. Il colore che ho usato io è il 551 che vedete ha queste sfumature fantastiche perfette per una piccola principessa, però voglio farvi vedere anche altri ehm, colori, c'è questo che invece ha le tonalità del grigio e del viola, o anche questo sono le tonalità del grigio e dell'azzurro, però sul sito di cui vi lascio il link trovate anche le cake per poterlo realizzare anche in versione maschile, quindi per bambini, dove avete delle sfumature totalmente azzurre o anche qualcosa con ehm, il verde, quindi veramente perfetto anche appunto per poter creare qualcosa, la stessa copertina anche in versione maschile. Detto ciò, come vi ho detto, io ho utilizzato una sola cake e per quanto riguarda la misura, la copertina mi è venuta larga circa 67 cm e alta circa 80 cm, però tenete presente... Che io ancora alla fine non ho lavato la copertina quindi sicuramente una volta che l'ho lavata si ammorbiderà ancora un po di più quindi tenderà ad allargarsi ed allungarsi un altro pochettino penso che almeno 1 2 cm siccome io ho una mano quando lavoro soprattutto questo genere di punto molto stretta si accederà almeno di uh, un, un centimetro e mezzo sia in larghezza che in altezza però più o meno adesso le misure uh, senza ecco aver lavato o stirato in nessun modo la copertina sono 66 x 80 e per me vanno bene Benissimo perché la mia nipotina attualmente ha sette mesi e quindi um, come copertina va benissimo per poter affrontare comunque la parte finale dell'inverno e uh, l'inizio del, uh, della primavera. Uh, per quanto riguarda la lavorazione, allora come potete notare abbiamo una parte centrale lavorata e un grosso bordo laterale, questo perché è nella mia intenzione che quando poi la mia nipotina crescerà e non potrà più utilizzare la copertina per coprirsi, però potrà comunque utilizzarla come Tappetino, sapete eh, ci sono tutti quei tappetini gommosi, mi piace l'idea di poter comunque mettere questa qui qua sopra il tappetino in modo da tenerla ancora più calda durante l'inverno quando è appunto sul pavimento a giocare. Allora, la lavorazione in realtà è semplicissima perché la parte centrale sono tutte strisce di ventagli formati da ehm, due gruppi di due maglie alte chiuse insieme separati da eh, una catenella, quindi la lavorazione è semplicissima. Una volta fatta la parte centrale si va a fare appunto questo bordino che io ho fatto con tutte e mezze maglie alte, mentre nell'angolo naturalmente sono andata a fare gli aumenti e questo ve lo spiego anche nel tutorial per poterla allargare. Infine ho fatto un piccolo bordino eh, facendo le, eh, il punto gambero che sarebbero delle maglie basse fatte all'indietro ci sono vari tutorial però ehm, dopo casomai vi faccio comunque vedere un attimo come si fa magari per chi non l'ha mai fatto però so che è un punto molto conosciuto però ve lo farò vedere comunque come si realizza quindi detto ciò una copertina molto eh, facile da fare io l'ho realizzata in neanche due giorni eh, e quindi vi lascio al video tutorial noi come sempre poi eh, ci vediamo al prossimo video tutorial mi raccomando come sempre poi mandate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 allora per realizzare quindi la nostra copertina come vi ho detto io utilizzerò il filato della Art ho utilizzato il filato della Art linea flor merino vi dico già che per la parte centrale ossia quella dove abbiamo tutti i nostri uh, ventagli io ho montato un totale di 52 catenelle la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3 a cui poi va aggiunta una catenella in modo tale da avere inizio uguale alla fine questo mi ha permesso di avere una larghezza uh, non vorrei sbagliarmi ma di circa 46 centimetri o 49 No, 49 centimetri poi sapete che io ho fatto questo bordo molto grande quindi mi ha permesso appunto di aumentare poi la larghezza e la lunghezza della mia copertina lavorerò con un certo il numero 5 qui ho montato un piccolo campione anche perché il punto è veramente semplicissimo e ve lo faccio vedere subito quindi andiamo a fare 2 catenelle che sono stra prima maglia alta salto 2 catenelle di base entro nella terza e vado a fare due maglie alte non chiuse una due, le chiudo insieme e vado a fare una catenella di separazione, rientro dentro e vado a fare altre due maglie alte, non chiuse e le chiudo insieme. Salto 2 catenelle e ricomincio da capo quindi di nuovo da fare 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, catenella di separazione rientro altre due maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Quindi dobbiamo andare a fare questo per tutto il giro. Si saltano 2 catenelle, ops, scusate se era fatto il nodo, quindi si saltano 2 catenelle, si entra nella terza e si va a fare 2 maglie alte non chiuse e si chiudono insieme catenella si rientra altre due maglie alte non chiuse e si chiudono insieme ancora salto 2 catenelle e vado a fare due maglie alte non chiuse e le chiudo insieme catenella 2 maglie alte non chiuse le chiudo insieme si termina il giro andando nell'ultima catenella oh, ho fatto una catenella in meno nel mio campioncino però va bene e si va a fare una maglia alta e questo è il giro che andremo sempre a ripetere: si gira la lavorazione si vanno a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta Entriamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare il nostro ventaglio. Quindi due maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella rientriamo, altre due maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Di nuovo, due maglie alte non chiuse entrando sempre nell'archetto di una catenella. Catenella rientriamo, altre due maglie alte non chiuse e le chiudiamo. Archetto successivo, due maglie alte non chiuse e le chiudiamo catenella rientriamo 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme ultimo ventaglio 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo catenella 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo Entriamo nella terza catenella, che è la prima nostra maglia alta, e andiamo a fare una maglia alta. Quindi ripeto: è semplicissimo. Questo è il giro che bisognerà fare per tutta la lunghezza. Nel procedere del, del video, io vi dirò quante volte ripeto ripetuto il giro e come andare a fare poi il bordino. Un'altra cosa, adesso che mi vedrete fare nel campione, una volta abbiamo fatto il bordino, sarà appunto come andare a fare il punto gambero. Perché eh, io do per scontato che lo sapete fare, però va a finire che qualcuno non lo sa so fare, quindi ve lo spiegherò. Ora, ho ripetuto il giro per 30 volte questo mi ha permesso di avere uh, un'altezza della mia coperta nella parte centrale perché vi ho detto fino all'inizio che io farò una parte centrale e poi un bordo bello grosso quindi ho così un'altezza di circa 48 cm e adesso possiamo andare a fare il nostro um, bordo che sarà semplicissimo perché andremo a fare tutte e mezze maglie alte quindi vedete io qui ho la fine del mio giro e adesso vado a fare questo è il mio c sarà il mio angolo quindi qui vado a fare due catenelle che sono la mia prima mezza maglia alta rientro e vado a fare un'altra mezza maglia alta. poi prendo il filo e vado a fare una mezza maglia alta dove ho le due maglie alte chiusi insieme e una mezza maglia alta dove ho l'archetto di una catenella e continuo così per tutto il giro quindi dove ho quindi per tutto il lato dove ho le due maglie alte chiusi insieme vado a fare una mezza maglia alta dove ho l'archetto di una catenella vado a fare una mezza maglia alta se la lavorazione vedete che stringe magari fate una mezza maglia alta anche tra i due gruppi tra i due gruppi tra i due ventagli infatti mi sa che forse stringe un po quindi vado a fare una mezza maglia alta anche qui tra i due ventagli e quindi mezza maglia alta sopra le due maglie alte chiusi insieme mezza maglia alta nell'archetto mezza maglia alta nelle due maglie alte chiusi insieme mezza maglia alta tra i due gruppi continuo così fino alla fine del lato per farvi vedere come girare quindi come fare l'angolo e come poi andare a lavorare nella parte orizzontale verticale della nostra copertina. Quindi sono arrivata al mio angolo e dove abbiamo la maglia alta. Quindi vado nella terza catenella e vado a fare tre mezze maglie alte, quindi una rientro, due rientro, tre. Mi trovo quindi dove ho il lato verticale. E quindi vado a fare una mezza maglia alta in ogni maglia alta verti orizzontale e una mezza maglia alta in ogni archetto un forellino piccolo quindi molto molto semplice e continuo a lavorare così per entrambi i lati quindi mi raccomando il primo giro andiate a fare in ogni angolo tre mezze maglie alte nel giro successivo nella seconda una due tre oppure se state questa parte una due tre comunque nella seconda andrete di nuovo a fare tre maglie alte e tre mezze maglie alte in modo così da allargare sempre il vostro angolo quindi ripeto al primo giro quindi a ogni angolo dovete andare a fare tre mezze maglie alte nel giro successivo ogni volta che arrivate nella seconda del gruppo di tre andate a fare tre mezze maglie alte questo per quanto riguarda i vostri angoli io adesso continuerò a lavorare in questa maniera naturalmente vi farò sapere quanti giri ho fatto ne devo fare uh, parecchio vedete mi mi sta avanzando parecchio filato proprio perché la mia idea era quella di fare un bel bordo uh, appunto di mezze maglie alte bello spesso quindi per questo ho fatto in modo che mi avanzasse molto fino lato allora una cosa che mi sono dimenticata di dirvi quando andate nella parte inferiore dovete andare a fare una mezza maglia alta in ogni gruppo di due maglie alte chiuse insieme quindi qui e qui e nelle catenelle di separazione perché vi ricordo che noi nella parte iniziale saltavamo 3 catenelle andate a fare due mezze maglie alte quindi ripeto nella parte inferiore nel primo giro andate a fare una mezza maglia alta in ogni gruppo di due maglie alte chiuse insieme e due Mezze maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle Dunque io in totale poi ho fatto 9 giri e quindi come potete vedere ecco quanto è venuto bello largo il mio bordo della copertina e ho rifinito il tutto con il punto gambero ossia andando a fare le maglie basse indietro invece che in avanti in modo tale appunto da avere questa rifinitura nel bordo. Non è tra le mie rifiniture preferite però so che alla mamma della mia nipotina piace come eh, rifinitura quindi va benissimo così quindi anche questa copertina è terminata. Allora quindi ho fatto un giro di maglie alte giusto per farvi capire con la base che avremo dopo anche se noi avremo delle mezze maglie alte ma non cambia nulla come si va a fare il punto gambero. E si va in questa maniera si torna a lavorare indietro quindi io entro con l'uncinetto vedete nel, nel dietro prendo il filo ed esco prendo il filo ed esco quindi di nuovo vado dietro nella maglia alta prendo il filo ed esco Prendo il filo ed esco ancora vado una maglia alta successiva. Prendo il filo ed esco. E prendo il filo ed esco. Vado una maglia alta successiva. Prendo il filo ed esco. E di nuovo prendo il filo ed esco. Ancora maglia alta successiva. Prendo il filo ed esco. Maglia alta successiva. Prendo il filo ed esco. Maglia alta successiva. Prendo il filo ed esco così si ottiene il punto gambero molto molto semplice e io ho fatto questo come bordino attorno scusatemi attorno a tutta la mia copertina un semplicissimo punto gambero questo è il davanti mentre questo è il dietro semplicissimo detto ciò quindi la nostra copertina è terminata